Uno stretto corridoio naturale Un ponte che unisce due mondi Quello alpino e quello della pianura Steso tra il massiccio del campo dei fiori Il lago Maggiore E la valle del Ticino È percorso da animali selvatici che si muovono per cercare cibo e rifugio, per riprodursi e per seguire le rotte di migrazione. È fondamentale anche per i lenti movimenti della vegetazione, ma rischia di essere interrotto per sempre dalle trasformazioni dell'uomo. È possibile invertire questa tendenza? Si può riconnettere un territorio frammentato. Il progetto LIFE TIB Trans Insubria Bayonet è intervenuto lungo il corridoio ecologico insubrico per affrontare questa sfida.